Io sono Frankie Aiener, GMC e voi siete il, il pubblico di Full, e per citare un famoso imprenditore americano, Bihandri Bifull. be full. Un saluto a Firenze, Urban Lifestyle. Ciao, sono Diodato, un saluto a Full. Ciao, sono Giuliano Palma, volevo salutare gli amici di Full. Un saluto a tutti voi, grazie ragazzi. Eh, un saluto a tutti gli amici di Full. Un saluto per Full da Giuseppe Ferreri. Un eh, super saluto dai Perturbazione a tutta la redazione di Full un saluto per tutti i lettori di full ma per tutta la redazione di full ciao ragazzi